Come sapete sono passati dieci anni e quindi è arrivato anche il momento di festeggiare questo fantastico software. Il miglior modo per festeggiarlo è organizzare qualcosa di diverso e quindi ecco qua il sondaggione. Partecipando a questo sondaggio avrai l'opportunità di vincere dei fantastici premi che verranno sorteggiati come dei plugin, come dei gadget che metterò a disposizione e anche uno dei miei favolosi corsi di formazione. Tutti i dati che verranno raccolti in questo sondaggio saranno poi condivisi nelle prossime settimane con tutti voi per vedere un po' come il popolo di Final Cut utilizza questo fantastico software. Quindi vi invito caldamente a partecipare a questo sondaggione.